Eh sì, sono Dario 26 oggi siamo qui per trovare dei vari nas. Ora vado qui a togliere qui dei pic, dei, degli enormi spoiler Ma qua. Mi sto togliendo tutta la cronologia di Amazon, eh, stavo cercando una canzone, beh. Quindi ehm, oggi siamo qui per andare a trovare dei nas adatti. A noi, allora. Eh, Volevo partire col dire che dobbiamo anche avere um, un'idea generale di quanto spazio ci serve. Ovviamente dovete considerare che um, se dovete metterci soltanto dei file di testo vanno bene pure hard disk da 500 GB di SSD. Vanno bene. Invece, di hard disk, vabbè, adesso vediamo. Uh, però, um, se invece dovete magari... Fate gli youtuber come me Dovete prendere una disc Magari anche da mm, No, non red. Magari anche da 20 terabyte Se ovviamente ne fate tanti Come persone famosissime Che comunque fanno tanti video al giorno cioè Tanti video al giorno Come per esempio Galeazzi Che ne fa uno al giorno Magari gli può servire se li vuole tenere tutti Allora io direi di partire con lo spazio allora, Ora questa parte qui Um, sarà dedicata alle persone che hanno bisogno di molto spazio quindi andiamo su allora se dovete mh, allora anzi partiamo da quelli con meno spazio allora io vorrei andare a cercare il eh, nas innanzitutto che il nas sarà uguale per tutti eh, nas sinologi qua è 2 terabyte adesso dobbiamo andare a vedere dobbiamo qua scegliere anche gli slot io direi tipo eh, che questo quanti slot ha? 4 slot, secondo me almeno 6 slot SATA e 2 NVMe Questi digital red sono bellissimi anche se preferisco i black aspetta, forse era 6 aspettate 6 bei magari, eh? Me l'aveva commentato e me l'aveva consigliato questo 5? Vabbè, magari ci organizziamo. Sì, questo qua era 5 e volevo vedere se aveva anche la cache quella NVMe. Inizia da 2 GB, volevo vedere qui se ha marche. Non ce l'ha misa nas con.. Aspetta, nas. Nas con che. Aspetta. Così si dovrebbe scrivere cash. Ok, questo qua, questo qua. Vabbè. sono detto male, eh. Capacità allora, qui è che ci ha esagerato. O meglio, non vi servirebbe un NAS ora che ci penso. Non servirebbe un NAS. Sarebbe meglio ora che ci penso prendersi degli SSD portatili. Perché vabbè, il NAS per chi ha bisogno di poco non gli serve. Perché vabbè, se hai bisogno di poco, puoi andarti a collegartelo direttamente. Cioè, te lo puoi collegare anche al computer volendo io so già anche che di prendere quello della sandisk anch'io ne ho uno e ora vi faccio vedere qual è questa che avete qua ce l'ho l'avevo presa però dal cartolaio sotto casa ehm, allora se avete bisogno questo qui è non il nome stile è la velocità quindi se noi abbiamo bisogno proprio di un file Da un mega Questo qui Alla volta Comunque di poco alla volta Buttatevi su questo Cioè su questa configurazione E va bene Se invece magari come me No perché perché Non, non è disponibile in questa configurazione Single Single Single Ok così Così senza la memoria di espansione esce con la memoria di espansione, ma non ci dovrebbe essere in questa versione, anche perché questo qui costa 89, cioè 136. Così non c'è il prezzo, è gratis, non è disponibile. Vabbè, noi prendiamo questo qui. Single comunque 480 se proprio avete bisogno Questa qua è la capacità comunque Considerate che un computer in media Ha 500 gigabyte in media inteso io, cioè O meglio io ogni tanto um... Cioè 136 così Non c'è il prezzo è gratis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 un amico l'altro giorno gli ho consigliato perché voleva andare sul Mac però lui non è uno che ha bisogno di molte di molte non ha bisogno di molte prestazioni quindi gli ho detto voleva un Macbook magari anche di ultima generazione gli ho consigliato questo computer qua non sono andato però su Wish ve lo, lo giuro non sono andato su Isho e poi l'ho comprato sul sito di Apple. Gli ho mandato il link dal sito di Apple. Gli ho preso questo qui con la configurazione 5.12 perché secondo me 256 è troppo poco per qualsiasi persona. Troppo poco. Comunque io vi consiglio generalmente di andare su questa SSD Sandisk. È esterno ovviamente USB-C, USB-C. Quindi è ovviamente impermeabile. Vedete è bella, per, è bella perché io ce l'ho nel portachiavi delle mie chiavi di casa e quindi la metto nel portachiavi, quindi ho sempre spazio. Io ho questa configurazione qua, ma perché io ce l'ho sempre piena, cioè su 4 terabyte avrò ehm, un mega disponibile. Avrò. Quindi 4 terabyte, io no, non ho quella da 4 terabyte, io ce l'ho quella da 2 terabyte. Oh, quella da 4TB, boh, non mi ricordo, ma mi sembra quella da 2 terabyte. Io ti l'avevo preso insieme a questa, quella, questa qui, perché mi serviva una scheda di memoria e quindi me la sono dovuta prendere. Invece chi ha bisogno di molto spazio, come gli editor video, che magari hanno bisogno di molto spazio, perché sono poveri di spazio, inteso che ne hanno bisogno veramente molto, vi consiglio di andare sulla, sulla versione da 4 terabyte e ve lo dico non rimarrete delusi perché quella da 4 terabyte è molto veloce eh, ovviamente io vi consiglio anche quella 2000 megabyte 2000 megabit per secondo invece se, se avete finito lo spazio sul computer e eh, però tra un po' lo dovete cambiare e dovete fare un backup magari io vi consiglio questa qui magari o comunque vi serve fare dei backup vi consiglio mh, la versione da 1 terabyte a meno che non avete un computer da più gigabyte comunque su un portatile che due, un terabyte va bene però andate a vedere su esplora file questo pc il disco locale eh, lì andate a vedere quanto spazio avete comunque nel disco dove dovete fare il backup e eh, se è da un terabyte allora prendetelo da un terabyte se dovete fare un, un backup e lo fate partire di notte allora vi consiglio questo qui questo qui ha pure ho il gancetto perché vedete che non ha il non ha il come cavolo si chiama è più piccolo e non ha questa cosina qua e vabbè niente questo qui è il, l'SSD che uso io per copiare sempre tutti i miei file io ho questa configurazione qua Dovete e ne dovrei forse anche comprare un'altra perché ce l'ho pieno. Ma io non sarà disponibile. Ah, no, ecco, io questa qui molto veloce, ve lo dico ce l'ho qui nel portachiavi io e niente, molto bella. Comunque ve lo dico che se avete un MacBook oppure avete un computer vecchio, vedete qui c'è la estremità USB che va collegata al disco. Che poi qui, se voi volete, avete sia la USB-C per i computer magari un po' più vecchiotti, cioè la USB-A per i computer un po' più vecchiotti, invece la USB-C per i Mac dal 2016 in poi, eh, i telefoni, gli iPad, Pro, eh, e gli, iPad, gli iPad Pro dal 2018 in poi e gli iPad Air dalla quinta generazione se non sbaglio e l'iPad normale, quello base. E vabbè, tutti gli smartphone Android dal boh, 2018-2019, 2018 penso. Sugli iPhone, no, perché avete il Lightning quindi, o vi comprate un adattatore USB C Lightning o USB Lightning, mm, non c'è in confezione, però eh, vabbè. comunque mm, eh, si possono anche collegare a una televisione se magari dovete, avete dei video, ci, avete messo su dei video che magari volete poi magari far vedere alla vostra tv niente, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like con, commentate e condividete perché oddio oddio ho scoperto oddio che strano vabbè, niente, commentate condividete iscrivetevi al mio canale andatemi a seguire su instagram link in descrizione Uh, guardate sempre la descrizione, mi raccomando. Comunque, andate giù a seguirmi in descrizione. Niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao, ragazzi.